Senti a combattere Gormiti qui per vincere Gormiti raggiungibili. Chi difenderà? Leggio di spedale. Ciao ragazzi, e bentornati al Gormiti Show. Show! Gianni, ma ti rendi conto che siamo arrivati all'undicesimo episodio? Wow, davvero fantastico! Ma già da... Ecco, dimmi un po', cos'hai qui? Eh, solo tante novità. Giada, è normale, al Gormiti Show ci sono solo sorprese, ma sbaglio. o oh, questa è l'anteprima. Hai visto proprio bene. È l'anteprima della seconda uscita del Panini Magazine. Fa vedere. Wow! Intanto, dalla copertina capiamo che c'è il regalo. Typhon Gold, quindi mi raccomando, che in un'edizione limitata. Poi apriamo. Ci sono i fumetti. Ricordiamo che sono storie inedite, quindi mai viste prima poi ci sono un sacco di giochi gormitici molto divertenti eh, e, e poi ci sono anche le schede di Art e craft che faremo insieme nel prossimo episodio quindi amici correte anche voi in edicola entro la fine di maggio così potete acquistare questo bellissimo magazine e se vi è piaciuto il volume numero 1 scrivetelo qui sotto nei commenti e mi raccomando non perdetevi le prossime puntate perché faremo tutti i lavoretti che ci propone il panini magazine giusto come per esempio nel volume numero 1 ti ricordi ci suggeriva come creare il bracciale degli elementi con del semplice materiale che abbiamo in casa ma queste ragazzi sono solo alcune chicche perché adesso vi faccio vedere c'è ancora uno spazio tutto per noi ma lo sai che ho scoperto che ci saremo molto spesso nel panini magazine e io sono davvero molto molto contento anche io, io voglio prenderli tutti Anche io. ma Giada lo sai che io il volume numero uno l'ho comprato e qui su youtube ho fatto una gormitica recensione mi raccomando amici andate a guardarla perché è molto interessante l'ho vista e devo dire che te la sei cavata piuttosto bene lo so lo so lo so ma adesso guarda cosa ti faccio vedere. No! Ti faccio vedere come ho continuato la mia collezione con le card. Ma guarda quante ne hai! Ma sono le card nuove, eh! Ma sono tantissime! Ma sei troppo ma avanti! Soprattutto ne ho un sacco glitterate! E Io so che a Giada piacciono tanto! Sì, ma, mi, ma... No, mi manca questa! Lo so, lo so, Giada! Anche questa, ma io non ce la farò mai di averne così tante! Giada, non ti devi disperare! È facile collezionarle, lo sai. Sì, hai ragione, in edicola. Potete collezionare le vostre card, scambiarle con i vostri amici e giocarci. Ma quante ne avete collezionate voi? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto, mm -mm. così scopriamo se avete superato Johnny. Giada, non dire queste cose ai nostri amici, è impossibile, lo sai. È impossibile. Ucci ucci, sento odore di Wave 3. Johnny ma non fa rima Comunque. Ah giusto aspetta che la rifaccio allora proviamo con Ucci ucci Sento odor di biscottucci Johnny ma è impossibile che pensi sempre a mangiare quando ci sono biscotti Comunque con la prima rima hai indovinato anche se non era tanto giusta Questa è la wave 3 Esatto e ci sono 7 personaggi inediti più un Lord Voidus, ragazzi, tutto argentato. Che potete trovarlo solo in edicola. Solamente in edicola, esatto. E poi ci sono i Lord che sono pensati per illuminare la notte. Ecco perché sono sotto la lampadina. Esatto. Ma Gianni, lo sai che tra meno di un mese finirà la scuola? Sì, e cosa c'entra? Già dalla scuola inizia la scuola finisce, è normale. Lo so, ma non intendevo dire questo. Intendevo dire che i nostri amici possono portare i loro gormiti in vacanza e tenerli sotto al sole e durante la notte sul loro comodino. Così li possono vedere anche al buio. Che bello che anche i Gormiti si possano abbronzare al mare. Cosa ne pensi ora di presentare i sette personaggi nostri amici? Penso che sia una bellissima idea. Cryptus, il maestro della paura. Cryptus non ha solo fortissimi poteri oscuri, ma anche un controllo totale dei soldati d'ombra. Saburo, silenzioso e misterioso. Prima di attaccare, studia con attenzione l'avversario. Quando attacca, svela la sua natura fiammeggiante. Vrago, il drago del vento. Ha un aspetto davvero minaccioso. Come Eron, adora volare da una parte all'altra. Thorak, uno dei gormiti più potenti. La sua armatura ricorda un toro. E Thorak ha preso tutte le caratteristiche di quest'animale. Icalos, incarna gli aspetti più letali del ghiaccio. Spesso in battaglia, improvvisa e travolge il nemico come una valanga. Krios. È l'orso del ghiaccio, l'hyperbeast di Icor. Come tutte le hyperbeast, riflette il carattere del suo guardiano, altezzoso e orgoglioso. Hurricane, Spreccio velocissimo e inarrestabile sul campo di battaglia, colpendo i nemici con attacchi vorticanti fino al colpo di grazia, un potente uragano. Giada Guarda un po' cosa abbiamo qui. Sono i DVD della prima stagione dei Gormiti. Amici, correte anche voi in edicola così potete comprare il primissimo DVD dei Gormiti. E preparatevi a collezionarli tutti e quattro così sì. potrete vederli sempre. Giada, ma se spacchi un CD a metà, mm. lo DVD? Che fai? Giada, ma non lo vedi? Sto riordinando. Le coccinelle?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 Qua, Aspetta. giù, brava. Non è qui. <ride> Secondo.